Grande soddisfazione oggi per l'approvazione del testo unico sulla cultura. Il mio contributo è stato un contributo forte, palese e pronto sin dall'inizio. Ho collaborato attivamente con l'assessore, con il dipartimento e questo ha portato grande soddisfazione. Molti miei emendamenti sono stati riconosciuti validi da tutti. Ottimo lavoro di condivisione con l'assessorato, il dipartimento, ma anche con, eh, con l'opposizione, perché la cultura è importante per, per le regioni, è importante perché è anche un, un volano per, per l'economia, per il turismo, per tutto quello che può riguardare il progresso di una regione. E mi preme sottolineare il grande aiuto che mi è stato dato dalla dottoressa Maria Paola Lupo e da Federica, perché sono state con me fin dal primo, dalla prima redazione del primo testo della cultura. È andato avanti fin quando non siamo riusciti ad ottenere questo testo eh, per la Regione Abruzzo, testo unico della cultura condiviso da tutti. Sono molto soddisfatta di questo.